cittadini e vedo che ci sono presenti consorsi, associazioni, gente che viene anche, diciamo dalla nostra periferia in altro. Abbiamo voluto fare questo bilancio partecipato, questa è la prima iniziativa, seguiranno delle altre, perché eh, l'Italia, come tutte le nazioni, l'Europa è cambiata. Una volta i bilanci venivano fatti con me, moltissime economie, oggi la situazione è ben diversa. All'epoca c'era una partecipazione da un parte dei cittadini, ma era più facile da ricevere danari. Oggi, con le risorse economiche limitate, è bene che la città, il popolo, e credo di capire quella scritta, portare il popolo a centro di se stesso. È il popolo che dovrà dettare una scaletta di priorità, di quelle poche priorità che possiamo portare avanti. Approfitto per chiarire alcuni aspetti. L'economica, lo sappiamo, io lo leggo un po' di tutto sui vari giornali giornaletti che ribadisco in alcuni casi, in alcune forme, eh, strumentalizzano il tutto. Reste il fatto che la situazione italiana e dei comuni è difficile. Lo dico se il fatto che un buon 95% dei comuni non ha ancora approvato i propri bilanci. Quindi la domanda perché il comune non ha approvato il bilancio è perché forse lo Stato ancora mandato le direttive giuste per determinare questi pregi. Nel frattempo volevo approfittare per spiegare un pochettino quello che è per grandi linee, grandi eh, segnali che, ciò che l'amministrazione sta facendo e soprattutto cosa l'amministrazione deve fare per... cosa che stiamo facendo in modo particolare sull'urbanistica che è quello che diciamo, è la, la struttura portante della nostra amministrazione, quella di portare avanti una variante di salvaguardia che da almeno 6 o 7 anni la prefettura ci chiede, quindi non stiamo portando in aula nessuna forma di eh, variante compensativa perché il prossimo atto della nostra amministrazione sarà quello di approvare la variante di salvaguardia nel frattempo stiamo continuando, l'abbiamo visto con estremi sacrifici, che tutto quello che facciamo a costo, stiamo continuando a demolire, continueremo a demolire il strutturale. Sto facendo degli incontri a livello regionale, sto aspettando eh, che il nostro Presidente della Regione Lazio ci inviti per un confronto e per cercare di fornirci economici adatti per riqualificare l'interno litorale e eventualmente demolire continuare a demolire quelle parti che sono abusive. I fondi che stiamo preparando, cercando di non pesare eh, esatto, troppo sui cittadini, sono determinati soprattutto da sanatori e aumenteremo a breve il numero personale all'interno di quegli uffici per far scattare, diciamo, per far velocizzare il rilascio di questi Abbiamo messo in campo una società di delle rinuncio dell'evasione e dell'illusione, l'AIPA, che ha mandato accertamenti da circa 2 milioni di euro e incassato oltre 150 mila euro tutt'oggi. Stiamo rilasciando quelle poche concessioni, visto che il mercato immobiliare è ma le stiamo comunque rilasciando. Ci sono operazioni però che, oltre all'urbanistia contrattata, oltre ad altre iniziative di far pagare chi non paga, potrebbero portare veramente soluzioni al nostro territorio. Quella principale secondo me, a parte lo sviluppo economico, il riqualificare determinate zone industriali depresse, il rilasciare concessioni e qualificare il litorale, è quella di municipi. A contarvi quanto qualcuno vuole far sembrare, l'amministrazione è ferma sul progetto e su obiettivo finale che è quello di alienare i terreni ai legittimi possessori. Anche quest'oggi abbiamo avuto un incontro all'ufficio dei Civici, stiamo andando avanti in modo celere, abbiamo delle soluzioni che se la copertura dello Stato e il rimango eh, dello Stato ci appoggiano, arriveremo a liquidare in breve tempo questi fusi civici. Questo che cos'è? Una soluzione per chi ha le case e ha le proprietà sul terreno, ma soprattutto si eh, converte in una grossa entrata dell'amministrazione e quindi una bocca all'ossigeno di tutti quei servizi di cui sentiamo parlare in questi, questi giorni. Abbiamo riassettato completamente la macchina amministrativa, abbiamo riequilibrato con i costi della macchina, passati, caso quello che si dice, voglio ricordare che un miliardo ha quattro di dirigenti che percepiscono una media tra i 70 e i 80 euro loro, al contrario dei, dei dirigenti dei comuni mitri. Quindi abbiamo una spesa del personale molto bassa. abbiamo approvato una nuova valutazione del lavoro che svolgono gli indipendenti, abbiamo subito la forte mancanza nel periodo dell'anno scorso abbiamo incendiato l'ufficio tecnico, ribadisco e ringrazio ancora oggi, facciamo noi tutti voi, quelle società che ci hanno risistemato l'ufficio tecnico, ora è funzionante a pieno, senza aver speso una lira, quindi, questo... un certo quindi tutto questo è quello che stiamo facendo e stiamo preparando. Tra le cose fatte quindi c'è anche, e questo credo sia eh, un orgoglio per nostra ed è la chicca, tra eh, eh, parte una grande discussione di quest'oggi, ma continueremo domani mattina e poi di arrivare intorno nel territorio, il porta a porta che è stato definito completamente con il eh, nuovo contratto senza aumento di spesa per i nostri cittadini quindi avremo il porta a porta sull'intero territorio comunale spariranno i cassoletti spariranno le campane queste ormai che noi sono fonte di, di scarica questo è il quadro diciamo per grandi linee completo della situazione eh, il bilancio partecipato serve appunto a unire ancora di più i cittadini e l'amministrazione che rappresentano che rappresenta i cittadini e per decidere nelle varie situazioni alle varie opere, qual è l'opera prioritaria. Sicuramente la mia prestazione, quindi la comunicazione, a delle mamme, che ho visto già due giorni fa, da me, che risolveremo per lunedì quel problema dell'assistenza ai ragazzi, delle scuole, ai ragazzi meno fortunati. però voglio comunicarvi una cosa, che la spesa sociale è diventata una spesa di sostanza è insostenibile se non partecipiamo tutti l'amministrazione deve centellinare i soldi che ha, quindi risparmiare il più possibile e dare il servizio a chi veramente ne ha bisogno quindi faremo di tutto per valutare chi ne ha bisogno veramente e faremo di tutto lo dico senza senza beni, faremo di tutto per far pagare coloro che non pagano vi voglio fare un esempio su tutti la mezza d'arte costa 180.000 euro, il contributo dei cittadini è 400.000 euro. I cittadini hanno versato 32.000 euro quest'anno. Se quelle madri che hanno usufruito di questo vantaggio, a nome per conto dei bambini, non vanno a pagare non avranno la mensa. Perché io ho dato come priorità di dare assistenza ai bambini che sono stati più sfortunati. Quindi, questo è, è un diktat che l'amministrazione si fa, anche perché non voglio tornare indietro devono essere dati servizi alle persone che ambientano i forniti. Quindi chi fa il furbo questa volta pagherà e abbiamo già mandato alla società AIBA di riscuotere tutte quelle fatture e pagamenti che il cittadino che ha un reddito non ha pagato. Quindi concludo e ringrazio di nuovo i cittadini per la partecipazione, spero che sia una discussione proficua in modo da poter poi inserire nel prossimo bilancio o nei prossimi tribunali avendo la capacità di opere le cose che si ringrazio di nuovo il Presidente e vi faccio un prossimo contatto e buon lavoro questa iniziativa denominata dire fare partecipare il primo passo tra i suoi fiancini che è stata ampiamente pubblicizzata dal sito web e sulla stampa vi ringrazio della presenza e per la legge di un'organo un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale per favorire la partecipazione dei cittadini alle nuove locale Local. parallelamente questa assemblea sarà utile anche per mettere al corrente ciò che questa amministrazione sta mettendo in campo dei vari supporti. E per questo lascerò il titolo la parola al vice sindaco di assessori e ai presidenti commissioni che diranno in dettaglio di vari argomenti. Questa assemblea rientra chiaramente anche nel percorso tracciato dall'amministrazione, in una prima fase l'amministrazione comunale nell'ambito della in una prima fase è stata data la possibilità ai cittadini di avere un seguimento per migliorare la propria vita. Oggi ne discuteremo insieme l'iniziativa. Rappresenta un primo passo e per arrivare in futuro al bilancio partecipato del territorio. Quindi il bilancio partecipato è un processo o uno strumento e spazio in cui si deve voler ricostruire nel tempo e in maniera collettiva il concetto di interi comune trasformato le pensioni in un progetto condiviso improntato al dialogo con le istituzioni. Prende forma di documento contabile, ma è soprattutto un luogo dove i cittadini e le istituzioni costruiscono insieme la gerarchizzazione della priorità di spesa in una misura. Oggi viviamo in un momento politico o in un momento sociale, viviamo in un momento particolare. Oggi molte famiglie, come prima il sindaco diceva, si trovano in un momento sociale particolare perché forse qualcuno ha perso il lavoro o comunque è un momento che vista l'alto eh, numero delle persone che non pagano i servizi penso pure che ci sia un problema veramente economico. Il nostro territorio. Perciò quei pochi soldi, e questa è l'iniziativa, quei pochi soldi che l'amministrazione comunale dovrà investire e spendere in questi servizi, è stata volontà dell'amministrazione di tutti di decidere insieme ai cittadini, anche se questa oggi è la mia iniziativa, perciò educarci tutti a questo, secondo me, prevede un percorso, perciò speriamo che nei tempi si possano organizzare delle riunioni dove gli amministratori possono spiegare ai cittadini quello che stanno facendo e i cittadini possano contraccambiare e chiedendo agli amministratori propri, le proprie esigenze, mettere in campo le proprie esigenze. Ringrazio i cittadini che hanno dato il loro tempo, le loro idee il loro pensiero che hanno seguito l'amministrazione di in questa iniziativa e comunque le richieste ne sono arrivate eh, tantissime, qualcuna io la faccio subito e lo dico qui pubblicamente, qualche cittadino ha dato il problema della buca d'anticasso, le pure tanti non penso che è una risoluzione sociale per i territori la buca d'anticasi, io non ho preso neanche richieste, a differenza di cittadini che nel scrivere la loro email hanno dato un aspetto propositivo alle richieste che mettevano in campo, con dei suggerimenti che delle volte presi anche dal eh, il, tra, tra diciamo, quotidiano in amministrazione, non Ci sono le associazioni che mi hanno dato un grande contributo a organizzare questa io le ringrazio sin da ora penso che si possa mettere in modo questo percorso ormai non per questo bilancio perché di fatto l'abbiamo chiamata a fare partecipare per non chiamarlo al bilancio eh, perché di fatto noi oggi come amministrazione siamo a settembre il è finito perciò potrebbe l'anno futuro sul bilancio di previsione 2014. Perciò io vorrei così proporre agli amministratori e ai cittadini una scadenza ogni 4-6 mesi di incontro di questo genere con eh, tutti noi per poter portare avanti queste idee insieme. Io, fare questo cartello. qualcuno l'ho visto su internet qualcuno l'ho pubblicato su internet e mi ha, ha colpito portare il popolo al governo di se stesso penso che sia veramente quello che oggi serve serve per tutti perché noi oggi come amministratore dobbiamo fare delle scelte che penso che se non siamo supportati dai nostri autori, dai nostri cittadini sicuramente sono scelte difficili e pesanti che cambieranno comunque il percorso del, della nostra amministrazione. Perciò io penso di parlare anche a nome dei, dei miei colleghi amministratori, quello che vi chiediamo noi come amministratori è darci un supporto e delle idee per decidere insieme il futuro di questa città. Grazie. Allora, andiamo avanti con i lavori allora per evitare un discorso di dibattito tra noi abbiamo messo qua un microfono io chiamo le persone che avevano concordato eh, di fare degli interventi e verranno qui a parlare al, al microfono può sembrare sterile l'incontro senza dibattito ma di fatto è solo acquisire notizie e poi eh, proseguire i lavori delle commissioni proposte eh, dell'amministrazione per portare avanti le eh, idee eh, sono state eh, eh, espresse allora qui c'ho Vito di Cassio Giovanna Cagno non so se sono arrivati sì. giovane eh, fuori non voglio essere troppo formati, no? la memoria potrà dire allora, io con Vito di Cassio, eh, abito ad Ardea, Napuco, da dal da 2007, sono di origine mesi, come inevitabilmente il mio accento, insomma, mi tradisce. E, eh, sono sul finale di Carabinieri e eh, lavoro a la Voglio, Forse approfitto di essere il primo a farlo per tutti, penso, spiego, di manifestare la, insomma, la mia lode per questa iniziativa, per non sotto il profilo delle intenzioni, però mi in preme comunque sottolineare, che se un po' chiarita, eh, qualche perplessità che comunque le modalità dell'iniziativa dell ha suscitato. È una serie di mancanze, di previsioni, di criteri, chi decide, come decide, in base a che cosa e soprattutto le risorse da destinare a questa iniziativa, qualora poi uh, Accettata, insomma. però comunque ripeto, eh, rischia così di diventare più un esercizio di stile anche se assolutamente non è eh, che la, la di autenticazione però a, a me viene insomma, l'iniziativa come un primo passo come l'embrione di una, una futura collaborazione stretta con i cittadini allora in virtù In varie parti d'Italia, sono venuto dalla provincia di Bari, ho vissuto in varie parti d'Italia, in particolare nella provincia di Pesaro e nella provincia di Mini e arrivando a comunque mi sono accorto che eh, rispetto a quelle realtà le mancanze sono tantissime, quindi ho dovuto forse e riflettere su quale poteva essere la mia proposta a compensazione di queste mancanze, è veramente un po' di imbarazzo lo ma non lo faccio con un lo faccio veramente con uno spirito di confronto un po' di imbarazzo che ho percepito, perché non sapevo da dove iniziare e addirittura poi dare una scala più prioritaria impossibile Poi viene suonata nella mente una parola che spesso ho sentito utilizzare, che è la vocazione turistica. Capirà, per uno che viene da Limini, da Pesaro, la vocazione turistica, cioè l'università della vocazione turistica. E suppongo che su questo territorio questa vocazione dei... E di alcuni siti archeologici anche di discreto valore, di discreto di significato culturale. Quindi due elementi fondamentalmente che sono ascrivibili, uno a una creatura e l'altro a chi magari su queste terre ci ha vissuto qualche centinaia di anni fa. Purtroppo non è ascrivibile questa vocazione turistica all'opera a quanto ho visto, all'opera dell'uomo che ha vissuto e che ha amministrato questo territorio, per lo meno in precedenza. E quindi ho pensato che forse la proposta poteva essere quella di riempire di senso l'espressione di vocazione turistica, come faccio anche un assist al sindaco, proprio nel, nell'assoluta nell collaborazione, nell'assoluta mancanza di, di polemiche, eh, perché ritengo che sia fondamentale eh, proseguire cioè, l'opera di riqualificazione del la demolizione dei manifatti eriti abusivi, ovviamente, perché su quelli autorizzati, seppur possano essere eh, antiestetici, insomma il discorso è un po' più complesso. Eh, però a questa opera di abbattimento deve assolutamente, necessariamente, seguire un'opera di riqualificazione eh, urbanistica. Vengo da Bari dove si è abbattuto un mostro come Punta Verotti che però non è rimasto eh, cocci a quell'abbattimento che ha suscitato un vescaio di problemi che serviva un'opera di ricostruzione eccellente e adesso tutta la città di Bari, senza che uh, per la sala città, si può usufruire proprio di un parco pubblicorale fantastico. Quindi un'opera di riqualificazione urbanistica sostenibile, assolutamente importante, che sia ispirata ai principi dell'utilitarità pubblica e non della necessità privata poi di, di metterci mano, a proprio a proprio interesse. Quindi ho pensato all'area delle salzare visto che stata oggetto insomma, di appartamenti anche abbastanza recenti, procedere con gli abbattimenti quando la legge lo consente va benissimo, però bisogna riqualificare l'area e quindi spendere quelle risorse che si potrebbero individuare nel, nel riqualificare l'area, soprattutto perché ho notato che accanto alle salzare c'è un sito di interesse culturale e archeologico penso di estrema rilevanza. E quindi l'esaltazione anche del, del, del sito archeologico insieme alla riverdificazione dell'aria per scopi pubblici non per scopi privati, quindi una piazza, un parco giochi, un luogo di aggregazione che non si vede in questo territorio, no? consentitevi di dirlo, non si vede. E con riferimento a questo, anche al sito archeologico di Castruni, ho pensato che poteva essere interessante percorsi ciclabili, quindi per quanto riguarda l'interesse privato della buca sotto casa sicuramente la pista ciclabile non è una cosa che mi interessa <ride> direttamente, come si vede insomma dalla, dalla, dalla, dal, dal fisico, insomma. Eh, percorsi ciclabili magari illuminati, che consentono di raggiungere il mare, ecco, quello che senso la popolazione turistica, perché raggiungere il mare che sta a due chilometri in macchina a fare... 50-60 minuti di giri in auto per cercare un posto, onestamente è impensabile, per uno che ci vive al mare. E ho pensato che potrebbero essere utilizzabili via Forlì, la via di Camposelva, via Forlì che è passata abbastanza ampia, quindi si presenta anche abbastanza facilmente, fino al comune dei Tardatini, oppure la via Bergamo, visto di fatto, anche come detto Fabio, poteva essere quella l'occasione per pensarci, la via Bergamo, da dove si potrebbe arrivare da Nuova Florida attraverso il via Monte si viene del gruppo oppure dalla da banditella attraverso da una delle vie del margine oppure perché noi questo ci ricordiamo di prima via deve salzare fino al, al sito archeologico magari ancora più qualificante sarebbe predisporre uno o più percorsi che oltre a ritorare tocchino anche luoghi di interesse culturale di interesse archeologico e quindi mettendo a sistema mare e cultura che non, non fa mai male non sapendo quali sono le risorse destinate a questa eventuale, eventuale iniziativa, ehm, non sappiamo insomma, se il costo sia sostenibile per essere, perché si aggira intorno al costo tra le 22 e le 30 mila euro al chilometro. Comunque, per concludere, tutto questo è certamente non solo perché, sapete in un luogo dove pensare magari non sono asfaltate a parlare di percorsi civili che mi eh, potrebbero sembrare delle verità Sicuramente avrebbe una ricaduta positiva in termini di immagine, in termini di conoscenza del territorio, di del territorio, quindi di turismo, di economia locale e tutto. Perché no anche per un certo orgoglio di vivere in un posto a vera vocazione turistica. Grazie. Grazie per l'intervento. C'è cioè, Giovanna Cormio, siamo avanti eh, Ronella Pinciaroli. Buonasera, come sono tutti, mi presento sono Brunella Pinciaroli, Presidente del Consiglio di Studi a Allora, devo iniziare, innanzitutto, per fare i miei personali ringraziamenti per evitare la possibilità dei cittadini di essere qui quest'oggi. Alla prima assemblea, ci ha partecipato un'opportunità di comunicazione verso l'amministrazione comunale, in forma pubblica e positiva. La mia proposta è quella di valutare la possibilità di inserire nel bilancio comunale una forma di sicurezza che tutti in, in, appunto, in silo, in pensio, per tutti i presi dell'Istituto Compresione, per salvaguardare e tutelare gli ambienti da i nostri figli soggiornano e per non rischiare che il materiale didattico autofinanziato figli cioè stessi venga riturbato facilmente, come purtroppo è accaduto più volte nel passato. La seconda proposta è la collocazione di grandi strutture, nei spazi esterni, sempre dei edifici scolastici, per permettere una sana attività fisica durante l'orario scolastico ai nostri amici e avere sul territorio punti di aggregazione per tutti i cittadini, per la fornitura delle stesse, si potranno coinvolgere le sportive, permettendo a queste di svolgere la propria attività in orario frascolastico. Grazie. Grazie signora Pinella. Allora, Antonio... Eh, innanzitutto mi associo agli so, altri intervenuti appunto a manifestare il mio ringraziamento a questa iniziativa, eh, secondo me molto valida che dà modo a, a tutti noi e quindi ai cittadini di avvicinarsi alla politica soprattutto quando si tratta della politica di un'amministrazione locale e, eh, e quindi come possiamo effettivamente vedere. Gli effetti pratici delle nostre pro proposte e dei nostri consigli quando questi siano dati. Ecco, per, per quanto riguarda la, la proposta, la proposta che ho inviato soprattutto e poi altra cosa fondamentale la sua ubicazione quindi la vicinanza strategica di partitata quindi anche migliorare diciamo, le comunicazioni con una, con una, una città di Roma eh, con tutto quello che, che può dare insomma quindi eh, proprio per questo penso che eh, la, diciamo, lo sviluppo di questa, questa città non possa per dire che è proprio la riqualificazione del titolare. Per me questa riqualificazione non vuol dire eh, che continuando come hanno fatto già eh, le precedenti amministrazioni. locali o sulle locali o con la realizzazione di siti di, di, di propaganda. Altra cosa è la sicurezza sulle nostre strade, quindi responsabilizzare maggiormente la forza dell'ordine, responsabilizzarci con tutti allora segnalare quelle che sono le situazioni più posso, eh, rischiose, più pericolose eh, riguardo alla sicurezza sapere dirci un po' come mantenere da caratterizzate niente di più il resto delle nostre proposte che adesso vi mostro sono proposte a costo zero però possono aiutare molto la vita dei cittadini una è ancora sui trasporti una città come questa costruita così sul territorio vasto avrebbe bisogno di un numero di chilometri giornalieri enormi e non ci sono lo sappiamo però noi sul trasporto urbano, su cui siamo tanto attenti, abbiamo riscontrato A, che l'azienda non rispetta il contratto che ha stipulato con il Comune, B che non rispetta nemmeno la carta dei servizi che ha offerto al Comune. Allora qui senza costi necessita che cosa? Che il Comune si attrezzi e faccia dei controlli, non costano, bisogna sforzare soldi basta che un funzionario, un X, vada lì e verifichi se quel giorno quella corsa c'è stata, se quel percorso è stato effettuato o se venga fatta alla buona passando da una parte invece che da un'altra. Cioè, avvengono, sarebbe complicatissimo e lungo, noi abbiamo un, una casistica enorme perché siccome stampiamo, qualcuno di voi l'avrà visto, un orario, di trasporti urbani, sia contra, archeo urbano, ferrovia, eccetera, e sopra abbiamo messo la nostra mail. I cittadini ci scrivono su quella mail tutte le disavventure giornaliere ed è per questo che siamo a conoscenza delle varie cose. Non essendoci un assessore preposto ai trasporti, abbiamo chiesto una in Commissione Trasporti. Ce l'ha accortata, purtroppo devo dire, c'era solo il Presidente, non nessuno che la commissione non si è tenuta. Allora, ancora una volta, con tanta buona volontà e tanta speranza ancora, ce cioè la mettiamo ancora, chiediamo di mettere insieme un tavolo, di fare un sondaggio. Noi abbiamo bisogno che l'azienda fornisca al comune i flussi, cioè quante persone vengono trasportate su ogni mezzo, su a quell'ora, su quella linea, su quell'altra. Abbiamo bisogno che alle tabelle l'azienda non ci metta solo la pubblicità, ma ci metta gli orari di quella linea, perché è vero, si è venduta la pubblicità, ma se voi andate ad una fermata non sapete dove va quell'auto, se ne che ora passerà. Quindi una serie di cose che non si possono ovviamente dire in un'assemblea del genere, ma se è bene piano è che se l'amministrazione comunale si dota di questi strumenti necessari, in una commissione è possibile, abbiamo paradossalmente territori che non hanno trasporto pubblico come, ne so, Nuova Florica, Nuova California, pure sono assolutamente caretti, ma contemporaneamente abbiamo, per esempio, delle corse doppie che vanno nella stessa direzione perché se io devo andare a Comezia o che ci vado col Codera che parte alla stessa ora o ci vado con il la stessa cosa, quindi risparmio di l'ordine che posso immettere su un territorio che oggi ne è sprovvisto. C'è bisogno di un lavoro, un certo sino, fatto con molta buona volontà e fatto soprattutto con il comune che faccia rispettare il contratto. L'ultima cosa è, è quella che si riferisce a partecipare, io auspico che ci siano altri conti, è molto difficile parlare e proporre a parte queste occasioni anche voglio dire che la mettere perché voglio pure la buca oppure la che non passa la scuola che ne adeguata qualsiasi cosa che non, non funziona il litorale che non è giustamente adeguato a quello che vorremmo ma e voglio proporre una cosa a me sembra molto se sì Prima ogni consiglio comunale necessita della canonica ora di attesa, perché se il consiglio comunale è convocato alle 5 mi hanno spiegato che bisogna per forza che cominciare alle 6. Io sinceramente non l'ho capito, però mi dice quello mi avevo. E allora io dico, perché non usiamo quell'ora per continuare questo rapporto diretto con i cittadini? esempio, vanno ovviamente alle associazioni, ai comitati dei quartiere, ai partiti che oggi hanno passato le elezioni ma oggi non siedono nel Consiglio Comunale per esempio. E allora proponendo la questione appunto, mandandola prima, e in quell'ora basta che sia presente quell'assessore, quel dirigente che possa dare in quell'ora lì, non c'è bisogno che sono Gessiamo tutti, però ci sono i cittadini e la questione viene posta l'assessore di turno chi per lui potrà dare la risposta ai cittadini a allora noi sembra di fare senza appunto costi un grosso passo avanti di democrazia perché questo paese ha bisogno di strade, ha bisogno di tappare i buchi. ha bisogno che il minorale sia rifatto ma ha bisogno anche di democrazia perché io non voglio andare dall'assessore X e dal consigliere Y a chiedere favore, se io ho un diritto voglio il mio diritto, se devo porre la questione la devo porre perché quello è l'amministratore, non perché è di una parte o perché è di un'altra, quindi aggiungiamo ascoltare alle tre parole e speriamo di dire la ciclo. Grazie. you father Se possibile realizzare eh, questo progetto, quindi avere un litorale degno di tale nome. E ovviamente questa idea è stata ovviamente, già ripresa da altri cittadini, quindi è proprio il cuore, vuol dire, dei, dei problemi di sviluppo di questo territorio. Eh, L'idea che ho presentato all'amministrazione è quella ovviamente di abbattere a fare tutte quelle costruzioni abusive che occupano e degradano il nostro territorio quella secondo me è la condizione senza la quale quel piano di utilizzo a che è stato presentato in modo molto dettagliato con tutta una serie di opere di strutture e di migliorie che è necessario fare per migliorare questo territorio non è possibile realizzato perché il piano di utilizzo a reni presuppone che ci sia un avenire però da quello scelto che normalmente c'è. questo è tutto grazie buonasera sì. a tutti sostituisco il presidente e chiamo al microfono Mario Salavese di leggere la scena della stessa. Credo che affrontando io un problema molto tecnico, perché per 45 anni ho fatto questo lavoro nel tecnico, no? finirei per eh, distogliere l'attenzione su questioni forse non tutti riuscite a sé, quindi preferisco andare a braccio. Cercherò soltanto di utilizzare questi punti come problemi. Quello che ho cercato di portare avanti un discorso che ha tenuto conto eh, fondamentalmente di tre obiettivi. L'economia della proposta, che, che tendenzialmente non è questo zero completamente, ma, ma quasi, o perlomeno può per essere la cambiamento finanziario E questa proposta ha tenuto conto di aspetti che sono legati con no, quello che era prima qui. A proposito eh, su cui ha centrato l'attenzione la sicurezza del territorio. In sostanza ho elaborato un progetto di pubblica illuminazione che integrasse nello stesso tempo anche sistemi di videosorveglianza e di informazione ai cittadini. Sembra quasi fantascienza, ma oggi una cosa estremamente semplice da realizzare. L'illuminazione perché abbiamo un sistema di illuminazione un pochino antiquato alcune zone sono ancora asservite davanti alle tecnologie retrate per dire vapori di mercurio altre più moderne a e i vapori di soldi a bassa e ad alta pressione io sto andando nel tecnico del quello che propongo sono soluzioni basate su tecnologie su tecnologia LED perché questo perché i LED pure essendo relativamente giovane garantiscono delle economie dal punto di vista dei consumi e dei costi di manutenzione che sono molto molto significativi. Se ci soffermassimo soltanto sul sistema di illuminazione, questo verrebbe ammortizzato solo per i costi già nell'ambito di due anni e due anni e mezzo, che significa che spendendo esattamente quello che si spetta oggi, tra due anni e mezzo, solo già noi potremmo che benefici del sistema di illuminazione stradale su tutto il territorio, tutte le strade che attualmente non sono illuminate, ma che tutto questo non avrebbe una sui costi dell'amministrazione e fra tre anni invece non ci sarebbe tra guaragliare. Perché poi utilizzare questo sistema integrandolo anche con altre strutture? Perché dovendo fare delle canalizzazioni e dovendo alimentare basati su questa tecnologia occorre fare ovviamente le, le tre i tre i cari oggi si possono mettere con tecniche completamente diverse dal passato cioè è possibile fare degli scavi non invasivi utilizzando delle macchine molto particolari che sono una sorta di frappolo, una punta versibile a vedere la in cima e tra padoni di pare quindi fa buona quindi facilità anche nell'ambito diciamo, le strutture necessarie a realizzare il gradatore. L'altro grosso vantaggio è l'integrazione di in queste lape che sono anche intelligenti perché sono asservite attraverso un piccolo processore e che quindi possono controllare a seconda delle necessità persino l'immigrazione. Quindi eh, ci sono dei sensori che possono automaticamente regolare il flusso in uso per adeguare le circostanze o agli orari, o persino al traffico. Vantaggi dal punto di vista di perché non ci sono sostanze lucide nemmeno nello smaltimento. L'economia, brevemente si può realizzare un'economia soltanto su elettrica intorno ai 30%, che però raggiunge un valore che va dal 60% addirittura al 70%. Se andiamo a considerare i costi di manutenzione e i minori passi a cui questi dispositivi sono soggetti, i cavi che rielimitano sono altresì utilizzabili con una tecnologia che si chiama onde con che forse qualcuno ha già sentito, tramite la quale è possibile puntare sugli stessi padri di luce sistemi di varia natura. Ne dico due per tutti e poi un terzo per capire che cosa si capita. Parlo di telecamere di sorveglianza, dove si possono mettere dove si vuole al costo della sola telecamera, perché la telecamera c'è, ed è quello che avete nella mano. Oltre alla telecamera di sorveglianza, si possono mettere dei punti wifi, un accesso e internet gratuito. Prima o poi lo dovremo fare, anche questo avendo un costo estremamente ridotto, perché si tratta semplicemente di predisporre l'albergatore nel posto adeguato, con le stesse. Se si fanno illuminazione in prossimità della scuola potrebbero costituire un'attività delle sorveglianza molto semplicemente e senza costi particolari. E infine un sistema multimediale di informazione ai cittadini. Praticamente sono dei pannelli attraverso i quali l'amministrazione può comunicare ai cittadini qualunque cosa. Dalla pubblicità, che naturalmente si può far pagare in <ride> maniera da ricavarne anche un utile, fino a informazioni delle loro che possono essere legate all'orario all degli autobus o cose di questo genere. Non ci sono limiti. Se siete curiosi di saperne di più, io sono a disposizione, posso fornirvi documentazione, indirizzi, eccetera, eh, che su internet vi possono addirittura tramite filmare e dare qualcosa in più rispetto a quello che stasera facendo Infine e soltanto per chiudere il cerchio, tutto questo sarebbe alimentato ovviamente attraverso sistemi di generazione di energia elettrica basata sul fotovoltaico. Perché il fotovoltaico è semplicemente perché non è invasivo l'ambiente, è tra quelli meno invasivi di tutti, è quello meno inquinante ed è quello che può non solo pagare l'energia elettrica necessaria ad alimentare il sistema di illuminazione, ma al tempo stesso in qualche maniera contribuire al bilancio attraverso per esempio la per dell'invenzione dei pubblici uffici perché basterebbe diciamo direzionati leggermente e con quelli, diciamo, quei sistemi di alimentazione si possono alimentare tutta la rete dei pubblici uffici. Io ho valutato un costo approssimativo di faccio qualche conto vi dico subito ci cioè vogliono circa 7.000 lampioni per illuminare tutto il territorio di presi in un'altra. Ogni lampione ha un assorbimento di corrente intorno ai 40-45 watt massimo, quindi serve, serve circa 500 kW di centrale per rilanciare tutto. solo Sono ridimensionato perché le centrali ovviamente lavorano per un tempo inferiore a quello che diciamo richiesto, il sole non c'è l'inverno del 12 ore è di illuminazione ma molto meno quindi vanno sopra dimensionati un pochino e con la tecnologia dello scambio sul posto il bilancio energetico comunque torna quindi immaginate un'altra centrale con 250 chilometri l'una risposta sul territorio, so, una nuova florida, una polerolito e comunque in zone di proprietà del, del comune sono sufficienti 1000 metri quadrati, cioè l'area occupata da una familiare Per eh, sopperire a queste esigenze. Ovviamente il costo iniziale non è zero, ma diventa zero in breve in tempo e non solo. C'è anche la possibilità di tirare fuori un euro o una linea della crescita del sindaco se si eh, realizzano contratti con quelle ditte che si propongono di eh, farsi remunerare il lavoro radicalmente, dove la rata ha un costo pari al primo consumo di energia elettrica ma non ci ha procurato l'impianto, quindi uno paga con uno e quindi cosa non piaccia assomare questo è tutto, vogliamo io oltre e vi ringrazio Grazie. Grazie. Grazie. Buonasera. Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Daniele Bosco vengo dalla zona più a nord di Acre che si chiama Montagna molti di voi non la conoscono ma è bene sappiate che lì vive circa il 5 e il 10% degli abitanti con di Abia il mio intervento riguarda intanto ringrazio il Presidente e il Sindaco per, per questa bella iniziativa importante che i cittadini partecipino. il mio intervento è riguardo al fatto che voglio far conoscere sta che quella zona era una zona di nuovo trattata un come zona di confine e purtroppo sia Roma che altri, che altri comuni ci vanno a riversare tutto ciò che sono discariche e delle cose peggiori che ci potranno immaginare. Adesso c'è in edificazione eh, il decoratore dei castelli che sta realizzando la CEA in virtù del fatto che lì vicino ci viene anche l'ospedale dei Castelli Romani e la zona di Montagnano, tutta l'area lì e sto qui proprio per questo, per legare l'amministrazione affinché si impegni rispetto al fatto di collegare recentemente qualora questo grande laboratorio partisse, la, la zona di Montagnano. Quindi il risanamento genico sanitario è indispensabile io, molti di voi sapranno, ho fatto parte dell'amministrazione a del vario titolo, sono stato onorato di farne parte e oggi sono qui in veste di cittadino per pregare gli amministratori affinché si impegnino fortemente per tutto il territorio di Aria, ovviamente, ma di non dimenticare la zona più a nord del punto montagnano, che non è eh, diciamo, una zona semplicemente di campagna, è l'unico posto dove risiede un vino doc, per cui potrebbe essere ed è sicuramente anche questa un fiore rottiero per la chievo, il territorio. E in quella zona ci sono le acque minerali più buone, tra le più buone di tutto il Lazio. Per quanto riguarda la, la, la, la variante di salvaguardia, sentito il sindaco che ne parlava, noi siamo anni come comitato, io come libero cittadino per questa cosa, proprio per il fatto che quella zona, in quella zona, vengono depositate sempre le cose più brutte, più sporche, come le scariche appunto. Ultimamente ne è nata una anche sulla sull'Argadina, eh, in zona su cui non c'è quella zona, infatti è da molti cittadini, e anche questa è sempre lo stesso discorso, cioè a dire, nelle zone un po' di confine ci si vanno a depositare tutte le immondizie. Io ho fatto la mia preghiera, era anche sul fatto dell'illuminazione, perché dopo canzi il signore molto competente in illuminazione, noi dalla zona eh, montagnana, io quando parlo di montagnano mi riferisco a quattro villaggi, in questo modo, che sono abbastanza conosciuti, tutti sulla che sono il villaggio Vallecaia, il villaggio Artiattino, via Montagnano, e via Montagnanero. E quindi l'illuminazione che era prevista nell'unica nell via, oltretutto provinciale, eh, che è stata anche portata avanti con delibera ovviamente di giunta. Purtroppo era già predisposto il lavoro dalla Regione Lazio, ma all'epoca la giunta Bolverini, la, la Cassol, c'erano fondi. Dopodiché con tanti del sindaco Femi e tutta l'amministrazione, con il 90% attuale, fu rimesso questa, questa piccola opera e siamo in attesa appunto che si venga la Per quanto riguarda la cosa più importante collegata a questo qui naturalmente è fornire quella parte di territorio che ancora non lo ha di un vero e proprio. Il primo pubbliche con la tema urbanistica, l'ambiente, il turismo, la sicurezza in modo che ognuno di noi si sente più partecipe e più interessato a lui all'attività del comune e all'attività del territorio. Grazie. Grazie. Il Il punto essenziale di cui volevamo parlare, che credo sia un problema di tutto il territorio di Arca, è la mitezzo di Zofani. Montagnano, come già precisato il cittadino Daniele Pozzo, è lunga più di 4-5 km e quindi do anche la lunghezza perché di solito il fermate al ponte, alla casa. C'è un complesso di casette che sono più di 300 famiglie che hanno tre cassonetti della pendenza, uno della carta e uno della plastica, completamente fatiscenti. non si riescono neanche da vedere. Eh, gli operatori ecologici passeranno se non uno o due volte a settimana. Sembra ad esempio, ci sono cani randaggi che distribuiscono su tutta la via sacchetti della moddezza, e la mattina per andare al lavoro bisogna fare lo svago con la macchina se non scendere, e prendere i sacchetti della moddezza e buttarli nel, nei cassonetti. Quindi le nostre proposte, quali sono? E parlo solo di lentezza: che ci sia un controllo sugli operatori perché non è possibile che passino una volta a settimana e che nessuno veda o dica lo scempio che c'è a Montagnano. Eventualmente, questo a un costo, non lo so quale può essere, installare delle telecamere per vedere chi è che contraddice le regole. Avete almeno un letto sul sito di arte che adesso anche a Montagnano, il 18 di settembre verrà messo uno scaccapile, una volta. Pubblicizzate questa cosa nel senso di dire fate una locatina, chiedete anche a noi facciamo noi le fotocopie e le attacchiamo lungo la montagna. Il giorno dopo verrà installato all'altezza del civico 54, dove diciamo, c'è uno spazio, uno scarabile dove la gente porta l'ingogrado. Non lo fate solo in via De Marzi, a Villaggio Gaia, che la gente si carica i mobili per andare in un altro villaggio, oltretutto ci sono andata l'ultima volta e lo scarrabile non c'era. Quindi queste sono le nostre proposte. Un controllo maggiore sul servizio degli operatori ecologici, la ma Io credo che, come lei ha detto prima, che adesso ci sarà la raccolta differenziata su tutto il territorio. Mi auguro anche in Montagnano, perché voi ci avete sempre detto, siete troppo sparsi e costa troppo. Quindi se non è trattato la porta a corta in Montagnano, metteteci più cassonetti nuovi e ogni tanto una certa disinfestazione. Non è possibile che noi, io mi devo fermare per la strada a gattare i sacchetti e portare in questo è qua grazie Sì, chi è? Scusate Stava okay. a vedere i sì. giornalisti la mano eh, Scusi non è, non è che Non c'è un infattico Allora in un negozio sulla propria vita, oppure la briglia noi ci siamo preoccupati ad alcune famiglie che forse il comune nemmeno manco sa se stanno morendo di fame perché hanno dignità e si vergognano e si raccogliono abbiamo con i nostri un grande piacere, credete, fra tutti i giovani e i giovani, ne abbiamo operato con il zainetto, i quaderni e quant'altro e anche il genere alimentare. Bene, che cosa succede? Che questo genitore va al comune, a assistenza e lì mi rimane molto male e gli dice, io ho problemi di lì me ne pagate, mi date un buono no prima li compri perché noi non ci avevo i soldi e poi vieni, mi dica un buono si manda i sardine compremi se non sei gli ordini di pagare il tutto e gli devono casa l'assistente sociale cosa risponde se ti tolgono casa noi ti togliamo i figli bene! Così il comune di apria paga una verità alla casa che lo fanno con i bambini, ma non mi votare una volta. Che se io fossi stato presente non so cosa sarebbe successo. Non so cosa sarebbe successo. Allora caro sindaco, lei sa che non ha messo praticamente come il ragazzo. Diciamo, ma un massimo rispetto per le istituzioni. E lei una cosa trova sempre, davvero. Cerchiamo di aiutare chi ha bisogno. Chi ha bisogno. Ecco, noi non vogliamo. Applausi solo per il mio senso. E per i giorni le salute. Noi lavoriamo molto silenzio. Noi se consigliamo i fatti, non c'è un che ci dica, non lo vogliono noi andiamo tutto e basta bravo i e figli sono cortesia vogliamo riportare un filo di legalità su questo comune un filo un filo se un cittadino viene dico comune al comune al comune in base alla legge rispondete perché il cittadino potrebbe non avere su per andare dall'Avvocato per tutelarsi i suoi interessi i suoi interessi io so che lei è un con il ciclo, come tutti gli amici però il rispetto di un po' delle lusce da montagnano parlavamo di tante cose ma se io levo fare le una denuncia perché un delinquente va a spaccare le quattro ruote della macchina vado dalla carabiniera d'altra mi dicono fessi l'appuntamento, perché non c'è più per la luce. si dico a casa e faccio il di ci sia. bisogna che anche il comandante del vicino qua della polizia municipale, anche se ha poco ogni Guardate venire in quel montagnano a vedere che cosa succede. Io non mi dico che faccio il video a So che qui siete in grosse difficoltà economiche, in grosse difficoltà, però sarebbe un attimo opportuno che vedeste tutto il territorio di è misura. Io non vi dico che faccio un video a conoscete qualche amministratore, qualche assessore o qualche consigliere comunale non lo conosce e chi lo conosce c'è cioè, venuto solo a bussare a voti e ciò che così la fregono tutto il cuore. O devi dare di dare il rinvento sul piede di guerra, questa non è la mia caccia, perché ho fatto da voi gli altri, di poter cercare di amare i problemi, innanzitutto da dire tutto il tempo bisognoso, perché lei ce lo sa, quella vecchietta che avevano sul letto, vorrei di lei è venuto, ha trovato la soluzione e è venuto, male. però la parte anche in questi casi, eh, io questo volevo dire vi Un secondo, eh, sì, c'è gente che vuole intervenire, e ha detto di no, sì, un... no, capisco un attimo no, solo. Un secondo, intanto vi ringrazio per quello che ha detto, perché ha detto cose importanti. Primo, e poi mentre stavamo seduti, mi viene accennato un'altra cosa, dico io, ed è la stessa cosa che dicevamo con il presidente: siccome è talmente nato bella questa cosa del confronto con i cittadini, di riunire non solo i cittadini, ma anche le associazioni, sì. no? Prego. buonasera grazie per la possibilità di intervenire e volevo proprio approfittare dello spazio per poter dire che la consulta consultazione di Adria che è stata il Presidente e non è il consiglio comunale e proprio ha una funzione proprio non solo per i giovani ma di trasformare tutte le cose come queste in questa assemblea in progetti che siano eh, autofinanziati che siano fattibili e che producono soprattutto un effetto e positivi per, per questo territorio eh, positivi nel senso che eh, possono effettivamente creare posti di lavoro perché se parlo di ambiente se parlo di turismo eh, si parla della valutazione dei culturali del mondo ma quindi del nostro comune ma no, poi di fatto eh, questi tendenzialmente sono progetti che vengono finanziati da enti pubblici e eh, di fatto poi non, non si traducono uno in, in un'ottica turistica e infatti proprio per questo motivo noi siamo a disposizione per, eh, per costruire, eh, diciamo insieme con in realtà, ormai, ormai le realtà formali, formali in vecchio d'oro, che sono per gli la possibilità di eh, appunto fare veramente un ritmo, di far sì che da eh, questo, diciamo che questi progetti devono trovare un posto di lavoro e possano rappresentare un'occasione anche di sviluppo economico e di progresso sociale per questa città. E mh, mh, con l'occasione appunto sentate la tua funzione, eh, con l'occasione appunto eh, volete invitarvi sì. al su tutto il territorio della raccolta differenziata su tutto il territorio di Aria. Vi ho chiesto tante volte in questa, in questa sede di avere pazienza perché in alcune zone siamo ritornati a riposizionare i cassonetti e quindi sono particolarmente orgogliosa insomma, di dirvi che eh, dal, 15 di, dal 15 di ottobre parte su tutto il territorio la raccolta differenziata. Io direi a questo punto di eh, vedere come si, si come sarà organizzato il servizio, come, sarà, come si svolgerà questo tipo di, eh, di servizio che, eh, appunto, che voi sarete chiamati a, a, a fare. E, quindi abbiamo chiesto a, alla società eh, di prepararci eh, una presentazione che vi illustri come verrà svolto il servizio. Va bene? Allora, dopo la presentazione di questa. azienda leader nel settore. Dal 15 ottobre inizierà infatti il nuovo servizio Porta a Porta, il cui obiettivo è raggiungere il 65% di raccolta differenziata. Una sfida da raccogliere è il Green Celt per questa seconda campagna di sensibilizzazione. Sì, perché questa volta è davvero una sfida da vincere. L'unica possibilità che abbiamo di lasciare i nostri figli in un ambiente più sano e pulito è la raccolta differenziata di questo qua. Eh, si tratta soltanto di fare alcuni accorgimenti e poi lo portiamo in Consiglio Comunale della Pugliana perciò questa è un fatto positivo richiamando un po' quello che è la riqualificazione dei 9 km di litorale che ci abbiamo di perciò l'amministrazione non è vero che sta a fare sta lavorando su tutte queste cose cantieri aperte qualcuno in conclusione qualcuno sta arrivando il problema è sempre lo stesso abbiamo deliberato di giugno 1.700.000 euro per quanto riguarda l'ungomare dell'Arcarini come fogliatura abbiamo deliberato 600 milioni per quanto riguarda eh, l'ampliamento cioè l'allungamento dei dell'Arcarini abbiamo deliberato gli ingressi a mare quanto riguarda nelle zone così di libera modalità. Abbiamo caratterato tutto, aspettiamo soltanto tutti i progetti esecutivi che la regione ci dia qualche contributo per poter poi andare avanti. Il problema è la problema nazionale che si ripercuola le regioni, le province e per conseguenza nei comuni. Io dico essendo assessore uh, dei lavori pubblici, noi purtroppo è l'unico settore che può dare qualche risorsa per andare a sovvenire a quelle che sono le opere, diciamo così, se c'è da fare scuola scuola, una strada. Allora noi dobbiamo rilanciare l'organistica e privata, è l'unica risorsa di questo territorio pur mantenendo il discorso eh, per quanto riguarda il discorso turistico stiamo lavorando su tutte le due cose stiamo facendo delle demolizioni il comune siccome che non ci sono contributi per quanto riguarda le demolizioni il comune ha fatto una richiesta di finanziamento restituendo un prestito quasi di 490 mila eh, euro restituibile in città Anni alla regione, cioè non è che il comune sta cercando, pur di mettere in condizione il nostro territorio per dare un migliore servizio ai cittadini, tanto sta facendo questo. Pur non avendo mai aumentato una tassa, perché è giusto che sia così, perché i cittadini, con tutta questa disoccupazione che c'è, la gente non lavora perché non può pagare. Allora stanno cercando, e l'unica soluzione è l'urbanistica è lancio dell'urbanistica del territorio. Stiamo risolvendo il problema per quanto riguarda i nuovi abusivi. Abbiamo quasi chiuso, vero, è quella un'altra risorsa, sono sette nuovi abusivi. La prossima settimana io vado in regione con i tecnici del comune a consegnare l'ordine carticello. L'altra soluzione importante, perché è l'unica risorsa, perché l'ambiente spende. I lavori comuni dentro l'urbanizzazione non potrà fare la scuola e nella strada perché così non è che ci stanno soldi che abbiamo la barcchia a parte soldi che la fonte di risorse è solo quella perciò io sto lavorando con l'amministrazione in collaborazione con il presidente della commissione urbanistica tutti i giorni qua siete fortunati cari cittadini perché io lavoro a tempo pieno perché il comune dell'assessore e di seguire tutte le pratiche che fa l'amministrazione per farle andare così chiusi, no? Fate rimanere nel tassetto, perché molte volte rimangono nel tassetto. Allora il compito dell'assessore è di far procedere alle pratiche che fa l'amministrazione e le le camminare. Io col dirigente seguo tutte le ore, i progetti che devono andare alla regione. Allora, adesso l'altro lavoro che dobbiamo spingere forte è il discorso dell'iniziazione contattata che è quello che dà la possibilità di diciamo, ha dei lotti di terreno agricoli. Contattare significa che fanno la proposta al Comune, questo è un bando aperto, sempre aperto, già che abbiamo 200 e bassa domande. questa è un'altra fonte importante per quanto riguarda il Comune e l'amministrazione. Allora, Dicevo, noi stiamo facendo, lavorando su una variante di salvaguardia e pianificare il territorio, perché c'è un po' di, eh, di qualche cosa che non sta bene. Gli uffici stanno lavorando anche su questo. Sembra che l'amministrazione è muta, ma non è così. Sta lavorando soltanto che lavora. I termini per crociare, cicciare, cioè, eh. ecco, però stiamo lavorando, stiamo risolvendo il problema del piano articolare della bandiera dell'alta, adesso siamo quasi in conclusione perché noi abbiamo solo adottato, dobbiamo invece che la regione ci lo mandi al figlio, a mancanza alcuni documenti che ci stiamo lavorando sola, perciò... Stiamo Pianificando tutto, allora io dicevo dico questo: questo è un po' per mettere a conoscenza i cittadini. A parte che sul sito del comune, sul sito del comune parecchie cose ci sono. Un'altra cosa che abbiamo fatto la gestione questa casa qui di museo di museo, dove loro ci riportano tutti i reperti che hanno tolto a questo territorio e li mettono qui facendo un percorso turistico l'abbiamo deliberato una settimana fa d'accordo con loro dove ci aprono i siti due volte a settimana con un percorso turistico tutti i siti scoperti nel nostro territorio perciò stanno lavorando questa è verità, non è tecnologia, è pura verità. Ecco, io ho voluto un po' informare per quanto riguarda i miei settori. Io ho settori molto difficili, anche perché ho più tempo per seguirli, onestamente. Eh? Me l'hanno data questa tecnica perché io non ho né nipotini, sono pensionato, perciò ho, ho tempo libero per seguire queste cose. Grazie. Io vi ringrazio. Allora, grazie, grazie. Grazie. Ecco, anche se non avevo visto l'intervento, sono contentissimo di questa iniziativa perché effettivamente il bilancio è un tasso dolente per i comuni. In quanto All'osso con un portafoglio molto stretto. Quello che ha detto fino adesso l'assessore è eh, la nostra unica risorsa, cioè che è almeno quella su cui possiamo veramente contare. Si è sentito in altri eh, interventi, si è parlato appunto del ritorale che è l'unica nostra risorsa. Qui abbiamo fatto appunto questi incontri con tutte le associazioni, siamo giunti quasi a conclusione ci manca ormai una piccola registrazione, un controllo effettivamente planimetrico medico <ride> scusate, sono, sono un di questo eh, della, eh, del nostro ritorale dopodiché avverrà il bar per quello che riguarda, mh, quello che riguarda invece l'orbanistica in genere quello che invece io ho in mente Era e la propria riconversione. Noi abbiamo tempo fa parlato eh, di qualcosa che forse è passato poi osservato, cioè quello di dare opportunità alle eh, attività o eh, anche eh, agli stati che sono assi importanti, di riconvertirsi, di convertirsi in eh, da abitazione da perdimento. Oggi il capo vero, pratico, dell'aspetto urbanistico è, è che non ci sono più risorse di aree vere e proprie, interessanti, cioè che vengono situate in zone urbanisticamente interessanti. Questa situazione fu una mia idea a suo tempo di fare questo tipo di riconversione, perché è possibile negli assi di aree, appunto, nel lungo litorale, trasformare una casa un litorale in un albergo e secondo me, che sono anche nel settore, comprare effettivamente anche l'intera palazzina e convertire in un albergo costa meno di comprare un terreno indirizzato a questo scopo. Il nostro territorio è nato purtroppo con un pensiero autuso cioè nel senso che pensavano che l'unica risorsa era quella della residenza e quindi il litorale è stato utilizzato male iniziato iniziare prima cioè fila a metterci delle abitazioni che sono diventate poi alla fine nel tempo sono state abbandonate perché? perché proprio sotto quelle abitazioni mancano delle strutture che danno agio a chi vi abita. Io invece purtroppo con queste eh, eh, contrattate non ho visto presentare non ho visto più ricalcare quel tipo di, di iniziativa perché questa iniziativa è molto importante. Questa situazione è molto importante. Ritornando alla tua che stavamo dicendo prima, ci dà la possibilità il nostro lato diciamo, più eh, angosciante, che è quello del, dove ci ritroviamo, dove la Litorania effettivamente passa lungo la spiaggia, eh, di poter rivalutare quel tratto e farlo diventare uno le dei tratti più importanti del nostro territorio. E questo come appunto il diceva ah, Kenny, mi cosa vuoi fare tu per il tuo paese non aspettare cosa il tuo paese possa fare per te, cioè nel senso dire ai cittadini che sono proprietari di un terreno lungo una strada, di dire fammi la cortesia, su quel terreno visto che non ci nulla, visto che è in visto che non lo lavori, mi potresti piantare degli oleandri, non ti chiedo di più, te ne curo io, io non ci li posso andare quindi se io trovo questa sinergia con il cittadino, il cittadino, il turista passato, noi stessi che viviamo qui, io ci, ci vivo da 50 anni, quindi dovrei passare una strada, una strada fiorita, invece sono costretto a vedere cosa que quella persona colleziona all'interno di quel terreno. E per il terreno di loro. C è loro, certo c'è una delimitazione del decoro, dovremmo essenzialmente curare dire, zona. e dire questa persona e dovremmo poter... questa delibera ma non è un momento per penalizzare il cittadino, noi cerchiamo una collaborazione, io da tempo che dico appunto, visto che mi occupo di urbanistica, troviamo uno standard pratico per, per fare una recensione con un modello unico, con un colore unico, con un sistema unico, questo darebbe possibilità quando viaggiamo per le strade di trovare un aspetto urbanistico, un tessuto urbanistico omogeneo queste sono cose che noi potremmo fare a costo veramente zero. E questo, questa giornata è stata organizzata su questo scopo, trovare, dare modo al cittadino di mh, sentirsi di, a casa propria, di rimproverare la persona che apre il finestrino e punta il pacchetto di sigarette al finestrino. È questo che manca, manca la nostra propria in, in questo luogo. Questo luogo la mia generazione, tu, io lo dico stato sempre, questo, questo territorio, siamo tutti giunti da più svariate parti d'Italia, ma la mia generazione ormai può dirsi di questo poco e dovremmo cominciare a difenderlo. Ormai siamo questa che è la nostra patria, io ancora questo, non lo so. Ora, per tornare all'urbanistica di cui sono presidente, chiedo, credo che... L'unica risorsa eh, vera appunto, che ci darà motivo e modo di intervenire è, appunto, come diceva l'assessore, quella iniziativa contrattata, perché sono, e lo spiego, delle idee che i privati possono portare delle iniziative importanti e con una, quel contributo l'amministrazione potrà sicuramente venire incontro a tutta la, la sua popolazione però insieme troviamo delle iniziative che possano aiutare a noi though, Grazie. Grazie presenta, unice, a rendere più bello questo luogo. Grazie. Parte per aver organizzato questa giornata e i cittadini per aver partecipato. Io, come l'altro presidente della commissione di cultura, vorrei spendere due parole per alcuni progetti che stiamo portando avanti, visto che comunque nei vari interventi che si sono succeduti, che ne ho segnati alcuni: Guido, Brunella, Antonio, Maglio eh, parla, e anche gli altri, si parlava. Eh, appunto per questo motivo noi stiamo sostenendo delle spese per portare avanti alcuni progetti uno è già in fine, siamo in fase eh, abbiamo già avviato e vorrei spendere qualche minuto per, per spiegarvelo in quanto eh, abbiamo invitato un territorio per un educational 10 operatori turistici nazionali ai quali proporremo un pacchetto turistico ci baseremo soprattutto quindi vorremmo i nostri siti dal, dal Castro Mini a Lipogeo a Casalinaccio fino ad arrivare a Manzù e comunque anche ai giardini della che perché sono un, qualcosa di, di importante per il territorio a livello turistico. In questo, questo educational, il Europe avranno l'opportunità di visitare e conoscere, conoscere, conoscere questi siti per poi proporre alle agenzie turistiche dei pacchetti di viaggio sul territorio. In realtà è anche vero che noi siamo carenti di istrutture recettive, per cui eh, ci baseremo anche molto sul turismo scolastico proprio eh, perché i siti archeologici che abbiamo sono di interesse didattico quindi comunque con il duro perere noi faremo anche un pacchetto soprattutto per, per le scuole. Questa è la prima fase e questa fase sarà coordinata da una seconda azione che prevede eh, l'installazione di una cartellonistica stradale, una cartellonistica che verrà messa eh, sia nei luoghi di interesse che nelle, nelle piazze del, di Artia dove verrà inserita la mappa con tutti i luoghi di interesse e, e verrà installata una nuova tecnologia, quella del QR Code, che per chi ha un telefonino eh, si ha la possibilità avvicinando la fare anche un virtual tour del sito archeologico che si decide di, di visitare, perché non potesse visitarlo perché è chiuso o perché non ha la possibilità, può comunque attraverso le immagini eh, via internet e del telefonino fare una virtual tour al 360 gradi in questo, in questo momento. Sempre per l'organizzazione del territorio e del turismo, ma anche di, di, di, di, di, di chi nel eh, territorio delle, delle capacità, del, di, per esempio parlo dei, dei produttori come per la Fiera del Libro di cui, non so se avete visto Gerardo Gandini, eh, stiamo organizzando anche questi altri due eventi. Il primo appunto è la Fiera del Libro dove verranno valorizzati gli autori locali e il secondo è la Fiera chilometro Zero dove invece abbiamo la volontà di far esporre tutti i produttori agroalimentari del territorio, ma non solo agroalimentari, anche Si svolgerà dal 27 al 29 di settembre a Tor San Lorenzo. Anzi, colgo l'occasione: se tra di voi c'è qualcuno che è un produttore locale, eh, di eh, poter partecipare perché, comunque, è un evento molto importante per promuovere anche i prodotti del territorio. In tutto questo, è chiaro che poi un pacchetto, o comunque un progetto, deve essere comunque trasformato in un'esperta turistica. Per questo stiamo collaborando con il funzionario della sovrintendenza ad Ardea, con Francesco Di Mario, per creare una struttura per organizzare una struttura che possa in qualche modo gestire e coordinare le visite nei siti archeologici. Questo serve comunque per tanto essere pronti, quando i le vogliono vogliano venire sul territorio, ma anche per incentivare la crescita eh, e la, la nascita di nuove strutture recettive posso parlare per esempio di abiturismi, piuttosto che di alberghi, piuttosto che di ristoranti perché comunque è una carenza sul territorio proprio la, questa mancanza di, di strutture recettive per cui il lavoro che stiamo facendo è quello di chiedere finanziamenti, attuare progetti e costruire, come a progetti, un'offerta turistica. Spero che comunque riusciremo a fare il nostro meglio, visto che, comunque, da parte nostra c'è un grande impegno e una grande sensibilità sul tema del turismo, perché è proprio una delle, delle risorse più importanti che abbiamo sul territorio ed è chiaro che poi dovrà essere coordinata con tutto, con, anche con gli altri assessorati, mi viene in mente, ad esempio parlava poco fa il presidente Corso ma anche l'assessore De Paulis, discorso dei UA. Quindi creare un'offerta turistica che parla dal litorale al turismo archeologico, alle strutture gentive affinché Ardia possa veramente eh, avere quella vocazione turistica per la quale è nata per la quale noi siamo innamorati di questo territorio. Grazie. La, la, la giornata allora io nel ringraziare tutti e coloro che costantemente sono stati seduti ad ascoltare e prendere visione di tutto quello che è avvenuto in questa giornata ringrazio tutti quanti e rimango ricordo che domani mattina in questa sala per la conferenza stampa sempre sul discorso servizio che farà il governo urbano e poi penso che sicuramente, non so se il vice detto, ci sarà un'altra giornata con i comitati e i consorsi, le associazioni per mettere in campo tutti insieme e anche in maniera, eh, diciamo così, ognuno per le proprie esigenze, perché comunque parliamo di un territorio con esigenze diverse, possono essere case a spazio, possono essere i consorsi più con per programmare un, un servizio che comunque sia efficiente in tutte le due parti. Ringrazio a tutti e buona serata.